Buonasera, grazie per essere qui con noi. Oggi siamo nel negozio di Igor Fiorini, VDM, Roma, Via Portuense. Abbiamo appena Roma, Via Portuense 956. Roma 956. Roma, Perfetto. Ehm, abbiamo appena terminato di ascoltare un sistema di altoparlanti molto interessante, si tratta delle Stanheim. E poi abbiamo anche completato una preliminare prova d'ascolto delle BEV, questa serie qui di cui abbiamo già parlato e torneremo a parlare. Quello che volevo chiedere a Igor invece, al di là dei diffusori di cui approfondiremo in opportuna sede, è qualcosa su questa interessante catena, perché abbiamo avuto modo di fare gli ascolti con diverse elettroniche, uh -huh. ma soprattutto direi con una sorgente molto interessante, della quale torneremo a parlare e che avremo anche presto in prova per poter fare una prova completa abbiamo pensato di fare un impianto con più una sorgente un digitale musica liquida e più elettroniche e partendo dalla musica liquida come diceva Marco questo è il NADAC Duo dove abbiamo il DAC e l'alimentatore separato in questo caso lo abbiamo poi associato a un System24 che è una produzione VDM Design, un prodotto che qualcun, qualche appassionato conosce e che nasce dall'esperienza di registrazione e sono delle macchine che vengono usate generalmente in alcuni contesti come auditorium o studi di registrazione come workstation di registrazione e poi hanno avuto una Uh, un passaggio come, come macchine per uh, il playback perché insomma, siamo, abbiamo avuto delle richieste, e siamo stati spinti a fare uno sviluppo anche di un progetto di questo tipo. Ci ha consentito molto facilmente di poter fare velocemente una carrellata di brani nei più diversi formati. Abbiamo ascoltato sia in PCM 2496, 2492, sia in DSD, sia 64 che 128 e io mi fermo lì, ma abbiamo anche la possibilità di ascoltare dei formati ancora di maggiore risoluzione. Sì, anche fino al DXD 352 kHz 32 bit nel caso in cui si trovino i master, qualche master. Cioè il formato, a 32 diciamolo. Bit che è il formato nativo dei master più performanti sì. che oggi si riescono a trovare e che poi progressivamente si possono trovare in DSD 512, 256, 128, sì, esatto. fino al DSD 64. Ricordo che il DSD 64 era il formato del Super Audio CD. Sì, che già che dal 93 era stata una rivoluzione inserito nel Super Audio CD e che sembrava dovesse rivoluzionare il mercato. Abbiamo detto quindi della sorgente, ma poi per quanto riguarda l'amplificazione, poi l'amplificazione per poter avere una scelta ampia e quindi ascoltare entrambe, entrambi i set di casse con amplificazioni diverse, abbiamo optato da prima per una, insomma, una garanzia: il Boulder 866 che è un prodotto nuovo, un integrato uscito da pochissimo e. SIA Lab il Thunderbird che invece è un amplificatore valvolare che si basa sul KT88 e, e poi un impianto pre e finale con New Audio Frontiers invece lo Stradivari che è il preamplificatore e il, um, il 211 SE che è il finale. Quello che è molto interessante che naturalmente si coglie già anche semplicemente nella nostra conversazione come suono è quello delle caratteristiche acustiche di questo ambiente nel quale ci troviamo nel quale tra l'altro avevo modo di provare anche le piccolissime Fostex sì, sì, sì. che avevano dato una resa strepitosa e di cui potrete leggere proprio su questo numero di audiogallery per esempio ma due parole Igor su questa struttura acustica che, che ci circonda quello che vedete qui era il pannello più ampio si dice broadband in, in gergo per cui agisce su più, su più fronti perché sia un pannello vibrante sia un diffusore acustico per cui si basa un diffusore di shredder eh, su una serie di numeri sulla classica serie di numeri primi però modificata e con una serie particolarmente lunga poi il fatto di essere accoppiato a più pannelli fa sì che il pannello abbia dei punti di risonanza singoli e multipli a seconda del pannello e quindi avere un'azione di sia assorbimento sia diffusione contemporaneamente su più frequenze cosa che eh, altri pannelli generalmente non fanno quindi abbiamo trovato un grosso giovamento e stiamo cominciando ad usarli molto spesso in installazioni o con chiglie acustiche come queste molto ampie o anche semplici pannelli per poter eh, diciamo raffinare l'acustica di un ambiente o poter fare quello che nell'ambiente è possibile soprattutto quando si è in appartamento quindi spesso vengono usati anche in certo, bianco, in certo. nero e in questo caso ovviamente essendo il nostro ambiente l'abbiamo usati l'abbiamo usati per creare una conchiglia completa che proietta il suono e nello stesso tempo ne controlla sia le vibrazioni nella parte bassa perché assorbe nella parte bassa sia la diffusione della parte medio alta del, sì. del suono. In termini diciamo, di chi ascolta, devo dire che ho avuto modo di ascoltare con particolare efficacia sia piccoli gruppi strumentali, penso sonate per violino e pianoforte, mm -hmm. violoncello e pianoforte, ma anche il pianoforte che ha reso particolarmente bene, ma anche gruppi strumentali più importanti, anche l'orchestra sinfonica, fin anche l'organo che abbiamo sentito, Riprodotto anche a livelli piuttosto elevati, direi, sense con, mantenendo però un'immagine molto coerente, un bel senso di profondità e veramente una fatica d'ascolto ridotta, ma soprattutto il fatto di mettere in evidenza quello che è il suono della catena e dei diffusori, in particolare di volta in volta utilizzati. E quello è lo scopo è certo. del, di questo. Allora, di Igor, di grazie soluzioni. intanto grazie. Per, per questo grazie pomeriggio che hai voluto dedicare con molto piacere. E So che anche con Emilio, di Emilio Frattaroli, di AB Magazine, eh, stai per organizzare dei futuri incontri di questo tipo, uno dei quali so, sì. ho cominciato a percepire che potrebbe essere dedicato all'ascolto di musica in multicanale e questo è un evento che è qualcosa sempre assolutamente inedito. E, e credo che questo ambiente sia molto adatto per avere un'esperienza musicale. A per dire a chi ci ascolta, a chi ci legge, che proprio Emilio ed io abbiamo fatto in Italia la prima dimostrazione di musica in multicanale al Top Audio 2001, con un colossale impianto, mm -hmm. devo dire, eh, molto molto bello, eh, con i primi super audio CD che all'epoca cominciavano a essere distribuiti, ed effettivamente devo dire che anche che il mondo dell'audiofili ha veramente perso il treno del senso di coinvolgimento che un ascolto in multicanale può fornire. Ma di questo Vedremo. torneremo a parlare. Grazie per essere grazie. stati con noi, grazie Igor. Grazie, grazie a te, grazie Marco, grazie a tutti.